<ride> mi sembra che ci siamo, sì. Okay. Lasceremo la porta aperta perché è un buon segnale, secondo me, ma anche se si fa troppo casino, la chiudiamo. Speriamo di poterla lasciare aperta. Purtroppo lo spazio e l'autuste è quello che è. Ci sentite da lì in fondo? Se non sentite, mi raccomando, fate segno alzate la mano. Quello va benissimo, grazie. E alzeremo la voce. Esatto. Grazie. Il mio slide della voce è molto facile ad da alzare no? allora Esatto. Sì. Perché siamo qui? Perché volevamo fare iniziare una serie di conferenze a Play, perché Play è la fiera del gioco e perché pensiamo abbia bisogno di iniziare a trattare degli argomenti un po' più interessanti che a livello internazionale stanno andando avanti, mentre noi qui siamo ancora indietro in quanto a far conoscere questi argomenti. Quindi oggi parleremo del Bleed che è qualcosa che Sembra lontano da noi, ma in realtà è molto vicino. Anche per chi non ha mai giocato né di ruolo, né a qualsiasi altro media. Perché il bleed può venire da vari intrattenimenti. Con me ci sono Francesco Zani. Ciao. Saluta. <ride> <ride> Francesco Zani ci parlerà della versione un po' più psicologica, a livello un po' più serio. Mentre invece noi siamo qui per fare Quindi scena. Lui, lui è l'elemento serio del gruppo. Noi sono buffone. <ride> C'è Stefano Burchi not che è qui it. perché... <ride> <ride> <ride> Stefano è qui anche perché ha portato a Play in anteprima il gioco di ruolo che sta scrivendo che, diciamo, lo ha portato a interessarsi alle tematiche come il blito altre questioni che vi girano attorno perché voleva che il suo gioco tirasse fuori determinate emozioni e quindi ha indagato un po' la questione. E il nostro caro Francesco Lucia il Fred che è il nostro esperto. che partirà perché ci spiegherà che cos'è il BLEED mm -hmm. ok, vai, qua, mh, intanto quanti di voi sanno cos'è il BLEED alzino la mano? ok, <ride> buono uh, <t> <ride> <ride> <ride> <ride> avete ah, studiato, bravi ora c'è in a sorpresa, no sto scherzando <ride> allora, eh, posso solo, non sì. per interromperti ma non si è presentata lei mi sa eh, no è giusto. vero, scusamati infatti c'è cioè, qualcosa Turzano che non va sono eh. Giulia corse e sono qui perché li ho costretti io a venire Certo tempo fa un uh, gruppo Facebook chiamato Sisterhood of Evil perché ne sentivo il bisogno e da lì ho visto che sono nati tanti gruppi e tante discussioni sempre più interessanti riguardo a come gestire le relazioni tra i giocatori, come gestire le emozioni durante gli eventi di gioco sia dal vivo che non e ho pensato che potesse essere interessante per tutti iniziare a parlare della questione perché c'è il modo di gestire queste emozioni, c'è il modo di evitare che qualcuno si faccia male a livello emozionale perché quando giochi con le persone non sai mai, magari li conosci da anni, ma può sempre succedere che c'è qualcosa di loro che non sai che può venire fuori e creare dei problemi, quindi ah, può essere anche bello il bled, eh? cioè, prendiamola a male quella cosa perché adesso ce lo spiega Roger, però cioè, può essere anche bello e a volte magari lo vogliamo. Sì, <ride> no, allora, eh, ne parliamo poi m, più avanti. Vi parliamo anche del perché può essere anche pericoloso. Chiaramente, per essere onesti a tutto tondo, e più nel dettaglio psicologico. Poi Zani, qui è l'esperto su quello. Eh, io vi parlo dell'aspetto meccanico. Se vogliamo, cioè un concetto il bleed, coniato da Emily Kerbos, una designer che forse alcuni di voi conosceranno, e mancava di fatto un termine per parlare dell'influenza dell reciproca tra giocatore e personaggio. È una cosa che, di cui si era parlato, ma mancava un termine per identificare questo, questa, diciamo, questo meccanismo, questo, meccanismo, diciamo, questo concetto. Bleed è il termine che si usa per indicare quando avviene una influenza o da giocatore a personaggio o da personaggio a giocatore. Ci eh, sono due tipi di bleed, il bleed in, che è quando il giocatore influenza il personaggio, e il bleed out, che è quando il personaggio influenza il giocatore. Eh, ora io qui ho, visto che volevo fare interattiva, abbiamo un piccolo gioco che dura proprio un paio di minuti, e ci serve un volontario o volontaria o volontari, ehm, per testare questo gioco il gioco è 180 km orari chi lo conosce può alzare la mano benissimo uh, chi di voi vuole volontario, un gioco di volontario ok vieni, vieni, vieni, vieni. eh scusa, non ti avevo visto Vinita. no, ne serve uno è per un applauso per la cavia sacrificata <ride> ok yeah. Vai. allora Ehm, Qui davanti così. Sì. 180 km orari, eh, la velocità a cui, se non ne ricordo male, eh, massima che raggiunge uno velocità che precipita. Tu in questo momento sei un paracadutista che si è tuffato per fare il paracadutismo e, e il paracadutismo non si sta aprendo. Eh, mi dispiace ma ti spiatterei al suolo, questo è inevitabile. Eh, il gioco non è però sul se ti spiatterei o no, perché ti spiatterei, sì, ma è sul eh, tu, che come personaggio, ripensi la vita che hai avuto, se hai rimpianti o no, e diciamo, poi chiuderla, finirla in bellezza, finirla senza proprio, oh, adesso in un impasto, ma sono un impasto, è lì e via. Ok? Hai 30 secondi, pensa al tuo personaggio. Ok, sei un paragrautista, ok? O una paragrautista. Pensa un po' al tuo nome, che tipo di te hai avuto, come persona proprio. Hai 30 secondi per pensarci. No, no, pensaci internamente. Vediamo. Ti osserveremo in religioso silenzio. Mm -hmm. Senza il mm. Venite pure più avanti se vi volete sedere più avanti ragazzi, non è un problema. Qui c'è anche un posto libero, vedo, quindi non state in piedi nel caso. Ok, io no. gioco in cosa consiste. Io sono il narratore interno, diciamo, della conferenza di... Eh, precipitaggio <ride> sporca, no, sporca, di caduta, no, caduta, caduta caduta libera magari libera. grazie ecco eh, e ti farò delle domande a cui tu risponderai ad alta voce eh, nettamente al tuo personaggio sono una serie di domande e poi un tempo che è il tempo di caduta eh, in cui dovrai risponderle ogni volta che avrai un'incertezza io ripartirò dall'inizio se riesci a risponderle tutte prima che il tempo scada muori in pace aspettate altrimenti eh, vale. ok Pronti? Come ti chiami? Carlo. Dove sei cresciuto? Parigi. Hai avuto un'infanzia felice? No, mi hai divorziato. Chi era il tuo idolo da bambino? Eeeh... Come ti chiami? Carlo. Dove sei cresciuto? A Parigi. Infanzia felice? No, mi è divorziato. Idolo da bambino? C'è che l'ho andato. Il tuo sogno da bambino? Diventare un alpinista. Dove andavi quando volevi stare da sola? In camera mia. Quando ci sei nato per la prima volta? In camera mia. Ci vai <ride> ancora? Eh sì. Chi è stato il tuo primo amore? Eh Luisa. Prima superiore. Cosa ti colpi di lei? Avevo un gran bel sorriso. Come finì con lei? Non mi ha mai cagato. Quando te ne andasti di casa? Eh, 19 anni. In che rapporti eri con i tuoi genitori? Eh, mia mamma buona e mio papà lo diavolo. Avete dei fratelli e sorelle? Sono più giovani. Rapporti con la famiglia sono evoluti nel passato degli anni? Sì, ho voluto più bene mio papà. Qual è il tuo colore preferito? Verde. Così ti viene in mente quando ci pensi? Alla speranza. Qual è stato il tuo momento più felice della tua vita? Quando ho fatto il mio primo lancio. Quale momento della tua vita preferisti cancellare? Non ho capito mai. Quale momento della tua vita preferisti cancellare? Eh, quando ho detto mi mio padre che diavolo. Dove avresti sempre voluto andare? Eh, sul Himalaya. Perché? Cosa ti trovi quel posto? È veramente raggiungibile. Qual è il tuo hobby? Ehm... Ciao... Vale. Come ti chiami? Carlo. Carlo! Dove sei cresciuto? Parisi. In Pazza Felice? No. Il tuo bambino? Giancarlo bambino? È finisco? Dove andavi quando lei sta da solo? Camera mia? Quando sei andato per la prima volta. Cinque anni. Ci fai ancora? Sì. Primo amore? Luisa. Così colpi di, di lei. Mi sorriso. Come finì con lei? Male? Quando ti andasti di casa? sono 9 anni. In carportieri con i tuoi genitori? Un un troppo troppo troppo. Troppo. Mamma bene, bene e papà no. Avvi, avevi fratelli e sorelle? No. Rapporti con la famiglia sono brutti col passare degli anni? Sì, meglio. Colore preferito? Verde. Così vieni in mente quando ci pensi? Speranza. Il momento più felice della tua vita? Prima discesa Come ti chiami? Canimo! Dove sei cresciuto? Ti Mi fai felice? No! Il bambino? Gioco è andato! Sono E. Oh, come come ti chiami? No. No. Dove sei cresciuto? Mi fai felice? No! Il bambino? Gioco è andato! Sono bambino! Ottimo! Dove mi andare Quando volevi stata solo? Vai in camera mia! Ci S hai a la mia volta? S sei anni! Ci vai ancora? Sì! Prima amore! Luisa! Questi colpi di lei? Il sorriso! Vuoi fini con lei? Male! Quando è andato di casa? 19! A parte i genitori? Medi fratelli, e sorelle? Nessuno Rapporti no. con la famiglia, sono evoluti dopo stato degli anni? Evoluti in bene Quale preferito? Verde Continua a quando ci pensi? Speranza più pubblici della tua vita? Primo lancio Quale momento vorresti cancellare? Ho detto a mio padre che lo diamo Dovresti sempre voluto andare? In Himalaya Cosa ti tratta da quel posto? È veramente irraggiungibile? I tuoi occhi qual è? Pescare. Quando l'hai sviluppato? A 7 anni Pensa all'amore della tua vita, di colore i capelli Biondi Gli occhi Azzurri Il suo sorriso com'è? Vitellante. Come siete conosciuti? A scuola. Cosa la rende unica? È dolce. Luis, lei sa di essere così importante per te? Eh? No. Che canzone a ti rappresenta? Do you really wanna love? Perché? Perché? Perché mi fanno fatto tanto male. Quale film di ricordi con più affetto? Eh, Jean-Claude Spaccato. Perché? Perché è veramente uno tosto. Chi odi? Mio padre. Perché? Perché mi odi anche lui. Questa è, stata la, cosa... è stata <ride> la cosa che più ti ha formato? Il dei miei? Credi in Dio? No! Cosa ti fa più paura? Di non essere felice! Crescendo ha raggiunto il giornale del cassetto? Si! Sì. Chi sei? Carlo! Ok! <ride> A tre secondi dallo flash! stavano tre secondi! Wow! Però il gioco in realtà non è un gioco sull'ansia! Vabbè! <ride> <ride> Sì. Ora che avete questo esempio, parliamo di come questo gioco parla di Bleed, di, eh, puoi stare qua qui un attimo? Allora, pensavi di cavata. Puoi, puoi la cavata eh? sì. Quando hai risposto a queste domande, sì. quante di queste le risposte nei panel tuo personaggio quante di queste le risposte le senti molto vicine a te? Di getto 60-40, 60 era un personaggio, 40 era mio, per quando iniziavo a... Non riuscivi più a pensare, parli più. Quindi le prime erano del personaggio e sì, le altre tue. Sì. Ok, il gioco è progettato per fare questo, all'insaputa del design. Eh, <ride> nel, è vero, <ride> è eh, questo è il caso studio che uso per spiegare il bleed-in. Ovvero, eh, tu hai un personaggio con una sua identità, ma a un certo punto, aspetti, di te entrano nel personaggio. Ci sono tantissime meccaniche tecniche per farlo. Questa è una che usa l'ansia che hai tu, giocatore, per non lasciarti tempo di pensare nel, nel tuo personaggio, quindi per fare prima usi la shortcut, usi cose personali tue. Vai nel personale. Quindi questo gioco ha poco bleed out in un certo senso. Ne parleremo poi, Stefano avrà un paio di, pa di esempi molto forti sul, sul bleed out. Uh, ma credo che il bleed in sia... È chiaro per tutti cos'è il bleed in a questo punto. Ok. Quindi... Ce la sei? Ci siamo? Ok. Pare di sì. Sta bevendo, quindi va bene. Colgo <ride> allora. questa occasione per far parlare Francesco Zanni di un articolo che è uscito recentemente. Beh, allora, ehm, intanto una cosa da aggiungere a quello che diceva Rugger rispetto alla definizione è che eh, ci sono quattro componenti eh, interessanti che vengono scambiate tra personaggio e. Ancora devo alzare la voce? Sta parlando così piano? Vai di, di aflano, spingi! Allora, parlo di più. Eh, dunque, dicevo, ci sono quattro componenti che passano tra personaggio e giocatore, e tra giocatore e personaggio, che sono rispettivamente le sensazioni, i pensieri, le relazioni e infine gli stati fisici. Perché sono importanti tutti e quattro? Perché eh, in alcuni casi avviene una, ma non avvengono le altre. Quindi a seconda del modo in cui il gioco spinge su una di queste cose, po possono passare tra l'uno e l'altro. E nello specifico questa definizione, quindi tutte queste quattro componenti, appaiono nel 2015 eh, con le talk e gli articoli di, della Bauman. Poi vi diamo i riferimenti in fondo se, se li desiderate. L'articolo che citava Giulia è un articolo recentissimo che è apparso nell'International Journal of Role Playing e nello specifico propone una parcellizzazione del bleed in tre componenti. Questa cosa è tutta da dimostrare e in realtà ci vorranno altri studi per descrivere bene questa cosa. Eh, queste tre componenti che vengono identificate sono Emotional, Procedural e Memetic Bleed. In che senso? Da un lato le emozioni, quindi come eh, l'aspetto affettivo all'interno del gioco passa Appunto dal giocatore al personaggio dall'altro procedurale: quindi il modo in cui anche eh, il muoversi, l'essere fisicamente del, del giocatore nel gioco e l'essere fisicamente del personaggio passano da un lato all'altro e per farvi un esempio potrebbe essere un modo di zoppicare che viene adottato come tecnica per interpretare il personaggio che poi dopo un po' ti porti anche all'interno del, della tua vita. Quindi se per due giorni vai avanti a zoppicare come il tuo personaggio ad un certo punto potresti cominciare a zoppicare anche nella vita vera o perlomeno per, i prossimi, per le prossime due ore dopo che sei uscito dal personaggio potrebbe rimanere con te questa cosa. E infine l'aspetto memetico, quindi l'aspetto culturale, l'aspetto di concetti che nel gioco passano eh, da un lato all'altro. Perché è importante l'aspetto culturale? Perché eh, se spesso si dice che il gioco può trasmettere eh, qualcosa a livello di cultura e a livello di esperienza per farsi un'idea di cosa qualcun altro prova, eh, il fatto di poter portare da un lato all'altro eh, appunto queste esperienze, significa che io posso raggiungere un, un ragionamento e un, una percezione migliore di quella che è un'esperienza che non è mia personale. A aggiungo che il, il termine del bleed benetico è il più recente di tutti, al punto che è talmente recente che ehm, ne ho parlato qualche mese fa allo Knuthpunkt ehm, in Danimarca per la prima volta in maniera strutturale. E c'è ancora un, tanto lavoro da fare qui. La, credo sia la prima volta che si è nominato in Italia, sì. addirittura. Questa ehm, quindi, le fonti su questo sono ancora come ha detto Francesco, cioè è un inizio. Sappiate che per i prossimi 1, 2, 3 anni, sicuramente questo tema specifico verrà sviluppato ulteriormente. Una cosa che sicuramente l'autore specifica in maniera molto chiara è che eh, ci sono giocatori in cui una di queste cose è particolarmente evidente e le altre non avvengono mai ci cioè, sono giocatori che descrivono il proprio coinvolgimento emotivo all'interno dei giochi come mai frutto di questo tipo di esperienza e altri che invece lo citano costantemente e dicono sì, questa cosa è presente per me, ma non avviene mai a livello fisico, non avviene mai a livello memetico. Quindi, passando invece a roba un po' più italiana, Adesso facciamo parlare Stefano Burchi, che è un po' l'idolo, mi pare, qui dalla folla. Adesso parla! Siamo in pace protetta un un ancora! Ora <ride> che è rilassato. Ma stasera allora? La, no, eh, no, eh, no. Esatto, ora che sono rilassato, eh. grazie. Che è pronta, sì. che ha fatto una conferenza sul suo gioco e ci parla di come ha strutturato Stonewall basandosi su queste conoscenze. Per chi di voi non ha ancora sentito parlare di Stonewall, è molto probabile in realtà, è un gioco che parla della rivolta che ha dato il via al movimento di liberazione omosessuale moderno. È ciò che ha praticamente innescato quello che adesso conosciamo come Pride o prima Gay Pride. Forse avete sentito nominare il motto, il primo Pride è stato una rivolta, è stato effettivamente così. In realtà è stato più di una rivolta, è stata una guerra, letteralmente. Poi sul perché e il per come di questo potremmo parlarne eventualmente in altra sede, se no qui potrei andare avanti un'ora e sarebbe un problema. Dicevo comunque, il problema qual è? Spesso passare in termini nozionistici a qualcuno il come e il perché si è arrivati a questo tipo di rivolte, che cosa ha provocato e che cosa ha innescato è difficile, perché le nozioni lasciano il tempo che trovano. Perché qualcosa rimanga veramente dentro probabilmente deve essere provato, sperimentato in qualche modo, anche in maniera protetta. E tutte le dinamiche che Rugger e eh, Zanni vi hanno raccontato funzionano davvero, le ho sperimentate praticamente. Sostanzialmente quello che faccio nel mio gioco è, creare, è stato creare un cast di personaggi che sono molto umani e molto rappresentativi di temi che per l'epoca in cui i fatti si sono svolti erano verosimili. E tutti questi personaggi hanno una cosa in comune, sono esseri umani come chiunque. In qualunque di questo chiunque di noi può riconoscerci qualcosa di se stesso. E questa è la chiave. Io non racconto la storia di Stonewall, io racconto la storia delle persone che l'hanno vissuto. È una cosa molto diversa. Quindi una volta che il gioco viene giocato e che è finito non ci ricorderemo di Stonewall come momento, come rivolta, come evento, no. Ce ne ricorderemo come se in qualche modo, tra tante virgolette, avessimo vissuto quell'esperienza. Il ricordo che rimane non è quello di un libro di storia, il ricordo che rimane è quello di un sono stato lì e ho fatto questo. Poi è ovvio che non siamo stati lì, non abbiamo fatto questo e non possiamo sapere veramente come si sono sentiti quelli che sono stati lì e lo hanno sperimentato in prima persona. Ma tutti noi, in qualche modo, siamo dotati di empatia. E l'empatia è, come dire, il mattoncino base su cui tutto quello che stiamo, di cui stiamo discutendo si, si poggia. A qualche modo. poi Dimmi tu se sbaglio, insomma. Il punto comunque è proprio questo. Parlare di persone. Trovare una connessione con le persone di cui si parla. Come diceva prima Roger con la sua dimostrazione, 60% personaggio, 40% me. Se non sei gay, non sai cosa voglia dire essere gay, non sai che cosa possa provare una persona che cresce in un contesto in cui è quello diverso e non si riconosce nella cultura che ha intorno, e la cultura non lo riconosce? Nel momento in cui giochi un personaggio che in un qualche modo ci fa passare attraverso, quando ci finisce dentro quel 40% di te, diventi tu. Non importa che tu non sia gay e che non sappia cosa voglia dire, quando avrai finito non saprai che cosa vuol dire veramente essere gay, ma avrai gli strumenti per farti delle domande che prima non ti saresti fatto. Avrai degli strumenti per... Non dico tanto capire, ma quantomeno vedere con occhio diverso. Perché gli occhi che avrai usato in quel gioco non saranno i tuoi, saranno quelli del personaggio. Ed è questo cambio di punto di vista che fa leva sulla nostra empatia, che ci permette di sperimentare questo tipo di dinamiche. E le rende importanti, le rende vere, le rende efficaci. Ovviamente, essendo un gioco, quello di cui stiamo parlando di fondo, deve essere qualcosa che vogliamo fare. Non ci deve essere chiusura. Non puoi parlare a un sordo. Vi spiego. Aggiungo che ehm, questo funziona non solo chiaramente nelle discriminazioni di stampo di genere, ma anche banalmente, qui abbiamo Andrea Maragliano che si occupa, è vero, eh, si occupa dello stesso discorso però col tema dei rifugiati, eh, dell'immigrazione, quindi cioè, eh, qualunque tipo di eh, tematica che mh, sia più comunicabile, più comprensibile tramite empatia, e sono molte, eh, il gioco di ruolo è uno strumento potente, non privo di rischi come vedremo. Uh, e il bleed è un concetto che bisogna assolutamente conoscere e comprendere e in qualche senso se vogliamo anche indirizzare e gestire e gestire mm -hmm. parliamo poi della sicurezza sì. eh, rispetto sempre a queste cose che dicevate eh, si possono fare alcune osservazioni sicuramente il coinvolgimento all'interno del gioco è un elemento importantissimo è uno dei cardini su cui si appoggia il, il concetto di bleed e quindi eh, è bene capire qual è la relazione tra coinvolgimento e immersione e interpretazione di un personaggio E cito immersione proprio perché voglio chiedere a Roger se ci può spiegare una attimo Chi di voi ha usato immersione come parola per chi vuole? <ride> più mani, più mani, triggeratelo, più mani Dite la verità, l'ho visto, hai sentito Ok, ba ba basta Non starò qui a parlare. C'è un'altra mia tolta di 40 minuti, potete rompervi le palle con questa roba. Riassumo tantissimo: immersione è un termine problematico, non vuol dire niente, ed è un termine usato in maniera discriminatoria. Ma, nello specifico, Gordon Callay ha fatto un lavoro gigantesco in un libro chiamato In Game From Immersion to Incorporation, in cui scompone la parola immersione in sei aree, che una volta eh, <ride> analizzate sono estremamente più utili sia ad analizzare. Giochi che già esistono sia a parlare delle vostre esperienze. Um, poi daremo le fonti. Posso riavere, in... cioè, me li dovrei ricordare, però in italiano li ha scritti: no, <ride> okay, okay, no, vedi, è è è allora, riassumo eh, le dimen... le... Le... Le... Le velocissimi. Lui parla di involvement e parla di sei tipi di invo... coinvolgimento, ok? Abbiamo il coinvolgimento cinestetico, è quello fisico, quello di movimento. Tendenzialmente. Che va dal sono a giocare un cavaliere in un LARP e corro per i boschi. Sto correndo io per i boschi anche all'estremo posto, magari di sto giocando con la Wii U e muovo il controller, ok? A un sto giocando a scacchi e muovo la pedina, ok? Quindi proprio abbiamo uno slider estremamente ampio di questo. Il coinvolgimento spaziale, quindi di nuovo sto giocando in un larp, in un castello, cioè il castello che è un castello, cavolo, quello è un coinvolgimento spaziale concreto, eh, ma anche il level design di un videogioco, eh, ma anche banalmente sto facendo un gioco astratto, un black box larp eh, teatrale in cui abbiamo una luce completamente rossa, montato su di noi, una strazione, se vogliamo, senza nessuno spazio, un'astrazione anche spaziale, quello è comunque coinvolgimento, coinvolgimento spaziale. Il coinvolgimento condiviso, qui, poi ieri, se avete visto la talk di Stefano, metà di questi ve li ha già spiegati in maniera eccellente. Eh, il, coinvolg eh, il coinvolgimento, è vero, il coinvolgimento condiviso è, eh, la mia esperienza di gioco è più coinvolgente, perché magari sto succedendo con l'Apo, che ci conosciamo da un sacco di anni, e quindi so sono già più propenso a... Avere un'esperienza positiva in gioco, banalmente. Perché oh, gioco con amici, gioco magari con persone che non conosco, o con il partner, banalmente, se mi ha capito di giocare il vostro è una cosa che non vi devo dire io: non giocateci a dubbio. <ride> non c'è dubbio su questo. <ride> <ride> Dovessero proporvelo, non giocateci. Abbiamo poi il coinvolgimento narrativo, che è quanto la storia mi interessa, quanto i segreti, le trame, anche il background dei personaggi mi piace, voglio sapere dove va a finire. E abbiamo il coinvolgimento affettivo, che è quello emotivo. Le due cose non sono, cioè il narrativo e l'affettivo possono sembrare la stessa cosa, ma non è vero, perché ci può essere una storia banalissima che ci dà delle emozioni forti, perché appunto, relatable. Eh... Ti ci puoi relazionare? Ti ci posso relazionare? Ehm, è un'esperienza, una storia, bene, bellissima, ma in cui a me non me ne frega davvero un cazzo dei, dei protagonisti. Ma mi interessa sapere chi è l'assassino banalmente. Ehm, e poi abbiamo il coinvolgimento ludico, quindi che so, il piacere più meccanico, più proprio della, della, delle dinamiche di gioco. Magari che so, sono uh, un fan dei giochi di ruolo masterless, mettiamo. E un gioco di ruolo magari è masterless, prima di giocarlo sono già più mm, interessante, dimmi di più, ok? Mi ehm, sembra più banale questo. Questo è resuntissimo, leggetevi il libro di Calleja, se so avete tempo, voglia io perché fa davvero un ottimo lavoro. Um... Sempre sul filone delle osservazioni, adesso che uh, abbiamo più chiaro il coinvolgimento, è sicuramente, il, è sicuramente interessante citare il classico, uh, la classica frasetta close to home, ovvero giocare qualcosa che è vicino a noi, vicino a casa. E perché è importante? Perché quanto più un qualcosa è simile a noi, tanto più è facile infrangere la barriera tra noi e il personaggio tanto più è eh, facile mettere in relazione qualcosa che vive il personaggio a qualcosa che viviamo noi un'altra cosa ancora è sicuramente il fatto che non sono necessarie meccaniche pesanti per, eh, per esperire il bleed, quindi questa rottura come abbiamo visto prima nel gioco, che non era particolarmente pesante, anzi abbiamo reso tutti insieme eh, non serve che il gioco sia super drammatico, che tutti si sia vicini a piangere, e eh, che succedano cose terribili, è sufficiente che ci sia appunto questo tipo di coinvolgimento. E poi non è necessaria l'interazione, quindi non è necessario fare qualcosa, vedere un film è più che sufficiente, la musica, il, il tipo di eh, vicinanza tra noi e il personaggio e il fatto di osservare quello che vede il personaggio sono sicuramente cose che ci possono far raggiungere il blend. E, e infine sicuramente la questione degli input sensoriali. Quindi quando magari giochiamo a un gioco di ruolo tradizionale il fatto di arricchire quanto facciamo con musica, con un certo tipo di ambiente, con un certo tipo di modo di stare al tavolo anche, tutto ciò può contribuire all'entrare nel personaggio o a portare fuori qualcosa del personaggio. Ho chiuso uh, questo? Yes. C'è giusto un esempio, che, c'è okay. un ulteriore approfondimento che vorrei fare sul concetto di Close to Home che ha espresso appunto eh, Francesco. Il punto è che molte persone credono che giocare giuro, giocare tosto, giocare, come dire, adulto. E voglio dire giocare qualcosa di violento, qualcosa di particolarmente d'impatto da vedere o, o, o sperimentare in gioco. In realtà no. Il gioco più, come posso dire, non sicuro e quindi più difficile da approcciare è proprio quello che parla di qualcosa che conosciamo bene. E lo è perché a causa delle dinamiche di bleed che sono state descritte prima, ci finiamo dentro con tutte le scarpe mentre lo giochiamo. Per cui è molto più difficile, è molto più, eh, come posso dire, impegnativo e può creare molto più stress giocare una relazione che giocare il guerriero che mette su 100 picche, 100 teste di, come dire, nemici sconfitti. Quello è facile, è lontano da me, non è qualcosa con cui mi relaziono. Fa parte di un immaginario che, vabbè, sì, è là, è epico, punto. Ma non parla di me. Tutto quello che può parlare di me e che è nel gioco è qualcosa che può avere un imbalzo molto forte e che deve poter essere gestito al tavolo e che crea problemi quando intorno al tavolo ci sono persone che ti guardano e inaltano sopracciglia e dicono, ma è solo un gioco? Hai la pelle molto sottile, vedo. In fondo è solo un gioco, no? No. Lo so, lo so. Siamo Era per, per giocare, ero. non per divertirci. Vabbè, ok. Ok, <ride> sì. Volevo citare ehm, il termine Bleed è stato coniato anche in un contesto specifico, è quello del manifesto Jeepform. Per chi di voi lo conosce, ha prodotto giochi come Dubbio, Flatland Down, ehm, GR. Eh. Tutti i giochi allegri, allegrissimi eh, Hanno un manifesto che dice, questo non è un manifesto, ma è palesemente un manifesto. Andatevelo a leggere. E uno dei punti eh, è: everyday drama is better than epic drama. Non intendi intende nel senso è meglio, è più bello, ma intende. È Molto più intenso come tipo di esperienza a giocare eh, Tu ti giochi in quella direzione Quindi magari che so Le coppie che magari si fa testare la fiducia di coppie Piuttosto che Fat Man Down Un gioco sull'obesità um, Cosa? GR eh. CGR è meglio non parlarne ne parliamo in privato di GR. Sì. Ehm, Fat Man Down è un gioco sulla depressione, legata all'obesità, in cui i giocatori si pesano con una bilancia inizio partita, e il giocatore che pesa di più fa il protagonista. Penso eh. che non lo giocherò. E <ride> le, le scene sono in su tutti gli altri giocatori devono farlo sentire una merda. E ehm, lui ha una meccanica potentissima, cioè ha tre cioccolatini, e quando vuole sentirsi meglio, ne apre uno, lo mangia, facendo vedere che lo sta aprendo e mangiando, e meccanicamente gli altri devono trattarlo come se fosse il protagonista, al centro del mondo, o proprio la persona migliore che c'è nella stanza. È un rafforzamento, chiaramente voglio sentirmi meglio, quindi mangio. E, tra l'altro è un gioco che ha un commento alle sue meccaniche di sicurezza, che ne parliamo magari dopo. Tra un attimo. Quando parliamo delle, della safety, Non lo giocherò mai. Diciamo che più questi giochi vanno su tematiche pesanti, più sono solitamente eh, le avvertenze iniziali con anche tutta una serie di meccaniche per tagliare la giocata o fermare un po' il gioco nel caso qualcuno se la senta un po' pesante perché magari dici sono predisposto voglio provare questa esperienza un po', un po' pesante e poi magari scopri che è, è troppo e dici ok no, basta e il gioco ti quando dice, dice, dice quando dici questo dai. si ferma tutto e anche solo il fatto che puoi sì, sì. dire una parola e tutto si ferma, anche in altri contesti potrebbe essere utile, riferito magari ai giochi di ruolo live o ai giochi di ruolo anche al tavolo, perché come dicevamo può venire fuori qualcosa di in tuo internamente pesante o anche solo anche un'emozione forte e felice, ma magari ti vuoi fermare un attimo e può essere utile anche in quei casi avere un qualcosa che ti fa dire ok, fermiamo un attimo il gioco e gli altri magari sono d'accordo perché non ti dicono, vabbè, ma continuiamo, no? Qual è il problema? E magari tu hai le tue cose interiori che, dovute magari a esperienze passate, non vuoi tirare fuori per il contesto, per una serie di motivi, e invece magari fermare un attimo può aiutare tutti, che è un concetto che non tutti ancora hanno, eh, diciamo, accettato come una cosa che dovrebbe succedere normalmente. Ci tengo a precisare una cosa molto importante a mio avviso, avere la possibilità di fermare quello che sta succedendo o di far calare i toni non significa giocare meno duro, non significa non andare a fondo delle cose, non significa fare come Alice e finire dritta fino in fondo alla tana del bianconiglio. No, è il contrario. È quando ad un tavolo io non sono sicuro di poterci mettere tutto quello che ci voglio e ci posso mettere, che gioco in sicurezza. Quando ho sul tavolo o nel contratto, nell'accordo con le altre persone, è ben chiaro, che se succede qualcosa, le persone vengono prima del gioco, ecco, è allora che vado giù a fondo. Purtroppo mi sono fatto una fama di essere uno che quando fa da facilitatore dei giochi spinge molto sull'acceleratore. Eh, non possiamo fare niente. <ride> mi, hanno detto, mi hanno detto una cosa del genere. Giocate con Stefano se potete. E la, co la cosa, come posso dire, che mi fa sorridere ogni volta è che io sto molto attento a queste cose. Eppure soprattutto su Facebook leggo un sacco di gente che non capisce come queste cose possono essere compatibili con il giocare seriamente, con il giocare duramente. Lo sono assolutamente. È il contrario che non funziona. Ma il contrario non funziona perché si scambia il giocare qualcosa di molto lontano da noi come qualcosa che è veramente duro, interessante e intenso. E questo è un cortocircuito che non mi sono ancora spiegato in qualche modo. Probabilmente culturale, non lo so. Comunque sia sì, il punto è, non pensate alla gestione della sicurezza o delle dinamiche che consentono di gestire come le persone stanno intorno al tavolo come dire, una debolezza, è tutto il contrario. Sono strumenti. Le persone spesso non hanno tanto, come dire, paura di affrontare situazioni complesse e toste, hanno paura di farlo senza strumenti, che è una cosa diversa. E le meccaniche di sicurezza fanno questo. E quando prendiamo ad esempio la conversazione per il gioco di ruolo da tavolo, quando la conversazione è sostenuta da qualcosa che mi permette di gestirla bene, allora posso esprimermi bene, posso esprimermi fino in fondo. Se in un gioco di oro dal vivo ho delle dinamiche che mi consentono, come dire, di farmi male in sicurezza, cioè di sperimentare quella sensazione negativa che in realtà è quello che cerco perché è quello che voglio elaborare in qualche modo, è allora che posso farlo, perché so che tutti intorno a me sono lì per aiutarmi a farlo, non per ferirmi. E soprattutto, citando il gioco che abbiamo detto prima, dubbio, chi non conosce dubbio, Ok, allora è meglio che dica che cosa è dubbio. È un gioco di ruolo dal vivo per quattro persone che racconta la storia di una coppia che sta scoppiando, che potrebbe scoppiare, di attori che interpretano a teatro una coppia che scoppia. I due giocatori protagonisti giocano gli attori e la loro relazione. Gli altri due giocatori giocano le tentazioni, sono i personaggi della storia che gli attori stanno interpretando e gestiscono tutte le persone che a corollario tenteranno le due persone che sono in relazione perché la relazione scoppi è molto tosto e ripensate sempre al famoso 180 km eh, orari. orari 60% personaggio 40% mio se tu e la tua partner o, tu o il tuo partner avete delle cricche quando non ve ne renderete più conto vi starete urlando in faccia proprio per quelle cricche per questo non giocateci <ride> oppure giocate sì, ma Io non posso parlare perché era un mese che stavo col mio ragazzo e l'abbiamo giocato a una convention. Quindi c'è cioè, anche. Sì, ma tu hai giocato anche <ride> l'amore giocato... al tempo della guerra col tuo ragazzo, che è stato anche sì, peggio cioè... forse. Vabbè, comunque, diciamo... tornando a noi, quella convention ho fatto un elenco di giochi belli pesi che sono sopravvissuti allegramente. Quindi, non... non è detto, nel senso, può andare bene, può non andare bene, dipende quanto. I giocatori sono consapevoli quanto il gioco è fatto bene. Quanto chi facilita il gioco sa come gestire queste situazioni? Perché dal lato giocatore può essere pesante, ma anche chi porta l'evento, che sia live o da tavolo, può ritrovarsi con situazioni di gente che piange e non sa che diamine sta succedendo. Ma lo sa neanche devi, perché. Può e capitare devi anche via, come, via Devi cioè. sapere come gestirlo. Eh, perché mi è capitato di sentire eventi del, eventi del genere, roba successa, delle cose che tipo il gioco non dovrebbe portare fuori ma magari le relazioni tra i giocatori tirano fuori delle cose pese, e allora stai lì con la gente che piange e sai... What? No, una cosa utilissima fra l'altro in realtà, cioè come diceva anche Stefano ieri, cioè dare un nome alle cose, dare, mh, del, usare delle parole per, per attribuire dei concetti che esistono magari non abbiamo parole per identificarli, è utilissimo, cioè eh, io ho avuto i primi bleed eh, con Matteo Turini un altro che certo. eh, e all'epoca non sapevo certo. neanche cosa fosse, stavo giocando un gioco era eterna quiete e ho blidato pesantissimo ma non sapevo cosa fosse e cosa mi stesse succedendo, cioè piangendo proprio in gioco, ok? Eh, anni dopo ho scoperto il termine e da quando mh, so cos'è, cioè è estremamente ut è utilissimo sia in parte per proteggervi che sapete cosa vi sta succedendo perché magari non sapete cos'è Giochi di ruolo cioè Andiamo a giocare un gioco Tutti tranquilli E poi piangete come Delle aquile Piangono le aquile Non so non eh, non Come un animale che, che piange eh, ehm, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, E vi chiedete cosa, cosa mi sta succedendo Ora avete un termine È bleed Infatti poi di fonti Ne, ne passiamo C'è cioè... Parliamo di sicurezza Parliamo di sicurezza Aspetta un attimo È importante Non battere sul tavolo Fai parlare la persona Che con la seria No È importante, è importante salva, sì. Un attimo Menzionare una delle critiche che vengono fatte quando si parla di bleed e forse decostruirla eh, una cosa che mh, è capitato, penso a tutti noi e sicuramente anche ad altri nel parlare di questo argomento è l'osservazione voi avete dei problemi cioè, quello è un gioco mettetelo lì non, cioè, se, siete voi che tirate fuori delle cose siete voi che vi Fanno portate dietro lì, eh, tutto quel bagaglio se voi lo mettesse da parte e foste consapevoli che è un gioco stareste bene e evitereste conseguenze negative alt uno degli ultimi articoli usciti eh, di Leonard Thurman Turman nel 2018 dice chiaramente eh, questa cosa, ovvero il bleed in parte è consapevole ma buona parte di questo tipo di esperienza è assolutamente inconscio, cioè le cose che ti toccano e che eh, passano da un lato all'altro non sono necessariamente consapevoli e spesso questo passaggio è dovuto a un, uh, a un consumo o comunque a un uh, uh, come si può dire un'erosione delle risorse eh, regolatori e personali come avviene questo consumo come avviene questo sì come avviene avviene eh, nel, um, nel fatto che io sto facendo un'attività impegnativa il solo mettermi nel personaggio il solo eh, vivere in un castello per due giorni sono cose che comportano fatica eh, il fatto di rimanere nella scena è una cosa su cui è complicato lavorare, eh, quindi ad un certo punto il fatto di consumare le risorse regolatorie significa che qualcosa passa ed è qualcosa di cui non potrei, potrei non accorgermi. Quindi sono importantissime le tecniche di sicurezza per questo. Quali sono e cosa suggeriscono nello specifico Leonard Thurman a proposito? Sicuramente il fatto di mettersi da parte, quindi interrompere il gioco, prendersi un attimo di tranquillità per ragionare su cosa è appena successo. Quello è un elemento abbastanza semplice, abbastanza basic per tirarsi fuori. Le tecniche di derolling, che è un termine specifico, sono un altro elemento. Poi c'è da mh, specificare che le tecniche di sicurezza nel gioco di ruolo, specialmente quello dal vivo, eh, vengono da settori che hanno parlato della sicurezza consensuale da, da ben prima. Quindi si usano le safe word, che mh, qualcuno magari conoscerà per questioni più... private. private. Altri tipi di eh, giochi. Mh, ah, e che giochi. servono in realtà per lo motivo, eh, nel senso che eh, le due safe word più comuni sono cut e break, dalla scena scandinava. E break serve a. Um, la situazione sta diventando molto intensa per me e um, sto per avere dei, dei problemi personali. Uh, uso break come parola chiave, che è una parola off-game, per uh, comunicare al giocatore abbassiamo i toni ehm, prendendoci un attimo di, di distacco, senza però interrompere il gioco. Mentre cut si usa per. Uh, è già troppo tardi. Devo, devo fermarmi, Cioè, non ce la faccio. Devo fermarmi. Eh, uso cut e giovedì si fermano e si prendono cura chiaramente di, se ha bisogno di una persona che ha fermato. Il discorso sulla safety non lo faremo qua nel completo perché la safety è un argomento lunghissimo di cui ci sono ore e ore di talk e articoli, eh, ma è più facile farlo magari l'anno prossimo eh, quando sappia, sapete già cos'è il bleed. Esatto. C'è un preconcetto che mi vorrei sottolineare e adesso per potervelo esporre dovrò far andare in frenzy Ruger. Eh, c'è chi sostiene che interrompere il gioco significhi rovinare l'immersione non so se vi è mai capitato no cazzo non puoi fermarti adesso insomma se tu, se tu fermi il gioco mi rovini il divertimento no, ma sta usando queste parole apposta non per fare incazzare lui no. ma per riflettere insieme se il gioco è più importante delle persone che lo giocano e se veramente tu anteponi il tuo divertimento alla mia necessità di dire ok, fermiamoci un attimo, c'è qualcosa che non va, primo. Secondo, l'interruzione non rovina il coinvolgimento, l'ho detto bene adesso? Ah sì, bene. assolutamente. Ecco, <ride> no. L'interruzione non rovina il coinvolgimento, anzi, rifletterci <ride> sopra aiuta a sperimentarlo di più. Ci sono anzi particolari scuole di design di giochi che si fondano sull'uso di metatecniche intensive per eh, aumentare il bleed proprio a manetta, come si può dire. E di questo possiamo eh, fare un esempio? Sì, usiamo Lars Amandi. Sì. Ok, è eh, un gioco finlandese del 2004 chiamato Hav. Ok, domare, hai perché, invocato Cthulhu, eh, vero? No, no, non nego, non confermo. Eh, <ride> era un gioco di fantascienza sull'idea che ci fossero quattro generi in questa popolazione aliena e ehm, c'era una problematica. Eh, vogliamo un gioco sulle relazioni proprio umane, familiari, intime. Che, che meccaniche usiamo per fargli diciamo, creare intimità tra giocatori? Alcune scuole dell'ARP italiano usano dei vestiti a posizione una sedia, ma questo è un altro discorso che affrontiamo magari in privato dove si può dire altre cose. Ehm, invece il loro problema alla, alla radice era come facciamo a fare in modo che i giocatori sentano quel senso di intimità con delle meccaniche che però li tengono al sicuro, ok? Quindi per intenderci, come giochiamo l'intimità affettiva e il sesso, creato, senza fare sesso? esatto, Hanno creato una meccanica eh, chiamata Ars Amandi, Di cui vi daremo una dimostrazione adesso e poi per chi vuole, perché volontari vi chiederemo di, di provarla ma supponiamo che io sono un personaggio no, e no, no, la faccio sperimentare direttamente ah ok va bene però bisogna <ride> spiegarla come funziona gliela spiego mentre la sperimentano ok allora qualche volontario mi servono almeno due o tre copie insomma copie eterogenee non è un problema cioè, se non ci sono volontari anche non copie eh. anche adesso non, no, copie. No, non copie nella vita persone persone venite qua bene. quindi venite avanti venite. mi servono almeno 4, 4 o 6 persone 4 6 no. 4 o 6 vanno benissimo dai, dai, dai. Se volete provarlo anche voi a sedere non è un problema Quelli, eh, quelli seduti Se voi volete provarlo fate voi da seduti volete farlo in maniera consensuale Cioè vedetevi eh. Fatta, mia, mia Allora in alcuni giochi di ruolo dal vivo può capitare che siete a giocare uno Shane in cui c'è intimità Intimità affettiva, immaginate di avere due personaggi che in qualche modo sono finiti ad essere in relazione tra loro e abbiamo il momento delle coccole, ha letto prima di andare a dormire. Una cosa molto tranquilla, che qualcuno conosce perché ha giocato yes. con me in Sally De Questo è un altro discorso. Dicevo, <ride> Dicevo come facciamo a far capire all'altra persona che quello che stiamo giocando adesso non è una semplice, una semplice dire, chiacchiera per sonno, ma è una chiacchiera con dei sottintesi. Usiamo la fisicità per farlo. Quindi Accoppiatevi, scegliete con chi in coppia? Uso delle parole al vivo? Non esistono, Insomma, c'è che uno di fronte all'altro. Negli occhi, negli occhi. Stefano? No, io ero uno di fronte all'altro. Mi sentite anche se sto qua giù? Sì. Bene. Allora, la persona che è con le spalle alla finestra, tira sulle braccia così. La persona che è di fronte alla finestra, comincia ad accarezzarvi l'avambraccio. negli occhi. La meccanica si instaura quando i due si guardano negli occhi e le uniche zone diciamo, legate alla meccanica sono dal polso alla spalla e anche il collo. Tutto quello okay. che vi chiederò sì, sì. di fare adesso lo farete guardandovi dritti negli occhi e continuando ad accarezzarvi. Anche chi ha l'avambraccio la verso l'alto può accarezzare l'alto per dire che l'intimità è corrisposta. Perfetto. Ora, voi che siete con le spalle alla finestra? State per andarvene. Non tornerete mai più qui, non importa qual è la ragione. Voi che state di fronte alla finestra, è il momento in cui gli, veramente, gli dite scusate, veramente che lo amate o la amate. Non avrete più l'opportunità di farlo. Potrei muovervi liberamente sulle loro braccia, non, non solo sopra. E guardandomi negli occhi fianco. dovete dirglielo, non avete mai avuto il coraggio di dirglielo. Non mi interessa sapere perché, lo sapete voi. Cominciano quelli con le spalle alla finestra salutandovi. E poi parliamo? Siamo sì. ah, proprio. Ci conosciamo già? Sì, sì. <ride> ah, no. no. L'hai sempre amata, ma. Ah, non gliel'hai mai detto. Cambiavo. Non gliel'hai mai ne no, detto, no, resta andando via. Io devo, devo partire. Tu mai. Sei seria. No, sei seria? Sì, purtroppo sì, eh. è non è posso fare altrimenti, non ho alternative. Mi dispiace, veramente. Sì. E sì, la la no, la no, la tante la cose che vorrei dirti ma anche io non c'è c'è io no e mi video perché di 40 un e non è che si è non, non so stai scappando dai vai! vuoi fare la finestra? non me la, non, non lo avete mai sospettato oh, ah ok, la schiamo da zero eh. no, okay. non me l'aspettavo guardate Guarda il la rossore dei viti grazie prima di scappare, come vi siete sentiti? Scusate. Io lo sento una Come vi siete sentiti? Un po' imbarazzati, ma neanche nel senso che è un'esperienza Hai mai sperimentato qualcosa di simile nella vita? Se vuoi non rispondere. Sni? Non così simile. Simile ma non identica, ecco, mettiamola così. Quanto ci hai pensato te lo facevi? O non ci hai pensato Oggi ho pensato poco. Mi va bene così allora. Tu forse sei sentito? No, io una merda! È sempre merda! Senti una ma No no, non senti sfigato eh! Voglio dire, cioè non si tipo, ma veramente! Potete tornare a sedere? Ma va anche detto, è questa tecnica, può essere una domanda, si mette? Per il successo nella vita? No, perché già lo so! Puoi essere andato in modo anche molto graduale per adattare diversi tipi di dinamiche se... Ma vai, dinti pure! Cioè, banalmente, se vogliamo un rapporto, volendo, abusivo nella sicurezza della meccanica, posso prenderlo meno progressivo, ok? Stai segnalando... questo. Esatto, sto segnalando questo. Oppure, come sto di dire, è più magari disinteressata, magari. Mh... Cioè, questo non mi sembra di fare interesse. Infatti do uno schiaffo adesso, non ci credeva. <ride> ok, eh, cioè potete controllarlo. So che magari da fuori sembra ridicola questa cosa, ma va chiaramente contestualizzata con dei workshop pre-gioco, il contesto poi di gioco. Ehm, sì, anche quanto visivo, cioè guardando negli occhi una persona, già se so, faccio io due secondi arrossisco, sì, so, figuriamoci uno che è anche Ten tu Tenete conto che così è freddo ovviamente fa sorridere o in qualche modo fa anche ridere, non solo sorridere, immaginatelo però in un contesto più pesante, ad esempio il gioco che stavo citando prima si chiama Isaiah Leader's Prayer, parla di un argomento tranquillo insomma, 5 amici gay che vivono negli anni 80 quando scoppia l'AIDS, in questo gioco c'è una coppia che ha problemi di fedeltà. Mettiamolo in questi termini, in un momento in cui non esiste, non è ancora stato formalizzato il concetto di non monogamia etica, mettiamolo in questi termini. Per cui qualcuno spinge per essere non monogamo, qualcuno spinge per dire ah se proprio dobbiamo. Questo però è un problema nei termini del gioco, ed è un problema perché il momento in cui lo contratto è un momento intimo, di intimità affettiva, non di sesso, e tutta la preparazione che ha portato a quel momento, di entrare nelle scarpe del personaggio, presentarlo, portarlo in scena metterlo lì, in un contesto del genere, crea parecchia tensione. Ci sono un paio di persone che l'hanno giocato, poterlo testimoniarvi, probabilmente. Vi dico solo che è finita a urli in faccia. E non è stata la prima volta. Questo voglio dire. Ora, dimostrarle così è soltanto per innescarvi la curiosità, farvi vedere che esiste qualcosa, ci si può documentare, ma è veramente uno spunto in un mare. Questo è il punto ma esistono, e il contatto fisico può stimolare un sacco il coinvolgimento che dà l'uogo al bimbo. Grazie del sedere vi Posso dire una cosa? Emile che nessuno la farmi in faccia che entro questo la l'alcone della pezzata sì esatto sì. una roba serificante <ride> questo, ci, è senso, questo no. ci insegna che quando giochi a quei <ride> giochi assicurati che non arrivi gente esterna è un po' un problema soprattutto se stai parlando magari di omicidio, o roba simile e tu lo in tenda, e pensi che li fai veramente e, mettendo un piccolo esempio di gioco che mi è successo perché parlando dei giochi jeepform ho giocato tempo fa a una convention un gioco che si chiama Summer Loving dove c'è un gruppo di giocatori, che Fabio lì era con me, divisi tra maschi e femmine, con personaggi che in quella sera finiranno a fare sesso insieme. E noi si gioca il viaggio dopo, di ritorno a sta mega convention organizzata, dove le donne e gli uomini sono su in macchina e in treno, divisi, e parlano della sera prima, chi dicendo la verità e chi mentendo scudoratamente. <ride> E era bello vedere che gli uomini mentivano all'astra grande, mentre le donne proprio no, ma ieri sera proprio niente, va niente. E la meccanica principale è che quando si va a giocare la scena di sesso perché si gioca, tu prendi le mani dell'altro giocatore, vi tenete per mano, vi guardate negli occhi e a turno ognuno racconta un pezzo della scena di sesso. E vi assicuro che è imbarazzante in una maniera tremenda, <tossi> nonostante la preparazione iniziale, quindi... Sappiate che sembra una sciocchezza, ma poi quando lo vai a fare, stai lì che vedi in faccia la persona e fai. Ok, sì. No. Eh... Se volete sperimentarlo, ho un gioco da una mezz'oretta che si chiama One Night Stand e parla esattamente di questo. Che ovviamente Basto. ha scritto lui. Perché... In ogni caso, per i giochi con i temi allegri ci vediamo l'anno prossimo. Sì, esatto. No, fega, ma One Night Stand è allegro. Ci cioè, parla di divertimento. Allora, vorrei. La medici deve farlo esplodere, scherzando, lo eh, sai. Volevo chiudere un attimo con alcune esperienze dirette dei presenti, in cui ci raccontano alcune mini esperienze loro con dei giochi. Partendo da Francesco Ten Candles, che è un gioco molto, molto carino che non punta farvi fare sesso, quindi... non <ride> Vabbè, basta, sì, non lo racconto, allora. Sì, sì. Beh, allora, eh, il, il concetto del gioco è eh, raccontare una storia di sopravvivenza in un mondo che per qualche motivo sta collassando. Il cielo si è oscurato, il buio avvolge tutto e ci sono delle presenze che potrebbero in qualunque momento attaccare e terminare la vita dei, dei personaggi. In questo mondo alla deriva eh, si gioca appunto questo tentativo di sopravvivenza che spesso consiste nel tentare di raggiungere un luogo o una persona amata o nel tentare di fare qualcosa prima che tutto finisca. Le, le, il, il momento importante che vi volevo citare è il momento finale che ha una potenza esagerata per diversi motivi da un lato durante il gioco man mano si spengono delle candele a segnalare l'avvicinarsi della fine quindi man mano la stanza si fa sempre più buia e si fa sempre più fatica a leggere le cose e a giocare man mano sempre durante il gioco si dà fuoco a dei bigliettini che rappresentano caratteristiche di noi per utilizzarle e ottenerne dei vantaggi a livello del gioco, ma per segnalare che anche i personaggi si stanno consumando. Questa cosa è potentissima, chiaramente. Ma l'apice vero è quando spenta l'ultima candela, quindi nel buio totale, si fa partire dei messaggi registrati. Questi messaggi vengono registrati all'inizio del gioco e sono messaggi di speranza, ok? Sono... Un, un racconto, un diario qualcosa che caratterizza i nostri personaggi all'inizio risentirli alla fine, al buio sapendo qual è il destino di questi personaggi ti butta addosso il brivido, la solitudine il, il terrore l'esplosione di tutte queste sensazioni, quello per me è un momento magico Stefano? Posso vedere di nuovo un attimo il Ten Candles: 10 candele dieci e sono e... esattamente le 10 candele che sono accese al tavolo. Defend you, designer. Qualcuno dia una, uno schiaffo a quel ragazzo là dietro. Forse se lo merita, se lo merita, ecco. Stefano invece ci parla di un gioco che è molto più vecchio. Perché arriva, arriva proprio. Io ero piccola quando è uscito, ma non ho poi. no, sì, non così vecchio. No, in fiera c'è la nuova versione, Sì, vabbè, dettagli. Beh, anche qui c'è la nuova versione di questo gioco, no? O no? Sì. Ah, zona. sì, scusami, parla... pensavo parlassi di Monopoli, ancora dico no, per favore, Monopoli no. No, Monopoli no. Ce ne anche sono due due. troppe di nuove versioni. Una non parliamo di sì, eh, esatto. Ne parliamo dopo. Beh, insomma, qualcuno di voi conosce Vampiri la Maschera? Vabbè, dai, nessuno mi pare comunque due persone dai, qualcuno lo conosce per chi non lo conoscesse è un gioco che dovrebbe parlare di intimo orrore del scoprirsi un mostro essere un vampiro che si preda di quello che una volta lo stesso era raramente si vede giocare questo in gioco ma questo è un altro discorso purtroppo comunque per citare quello che diceva prima eh, Francesco non è necessario essere parte attiva di quello che sta succedendo per sperimentare del bleed io purtroppo in Vampiro ho spesso fatto da GM. Da GM quindi ho avuto l'ingrato compito di essere quello che provocava la sofferenza agli altri, così almeno i giocatori l'hanno sempre pensato. In realtà ero un loro fan, ma questo è un altro discorso. Più volte mi è capitato eh, di avere, come dire... Non tanto sensi di colpa, quanto di empatizzare con quello che i giocatori stavano sperimentando tramite le disgrazie dei loro personaggi. Perché purtroppo in qualche modo ho sempre cercato di giocare puntando sul personale dei personaggi, non dei giocatori. E questo in qualche modo ha sempre avuto dei riflessi e delle, delle, delle, dei contraccolpi su, sui giocatori. Anche quando non sapevo che cosa stessi facendo, ecco, mettiamola così. È per questo che alcuni giocatori mi hanno sempre detto che con me o mi si amava o mi si odiava, in qualche modo comunque, insomma bene non andava. E... Mi ricordo distintamente che più di una volta, quando vedevo i giocatori veramente in difficoltà, perché era quello che volevano, me ne rendevo conto, ma vederli stare male mi ha fatto stare male in qualche modo. E adesso mi rendo conto che non ero pazzo io, insomma, era effettivamente qualcosa che succedeva. Invece mi è capitato anche altre volte, non in Vampiri, in un suo gioco fratello, Mage, una, uno dei momenti più belli che ho sperimentato è stato quando un giocatore mi ha detto Oh, ad un certo punto io non so cosa è successo, ma... Non ero io che decidevo, era il personaggio Non so se vi è mai capitato Era il bleed out È un esempio di quello che prima descrivevano come bleed out Non è il, non è il giocatore che sta influenzando il personaggio Ma il punto di vista del personaggio che sta avendo un, un effetto sul, sul giocatore Quello per me è stato molto bello Vabbè, ho tanti esempi molto più calzanti di questi, però eh, riguardano giochi che non sono così fighi come vampiri. Eh, e... va bene, so. Ma tanto lo c'è da dire da eh. fuori uno che nessuno conosce. Va sì, va infatti. Come Mi ha toccato il no. titolo mainstream perché poi cioè, arriva è lui Ho una domanda però? Sì, sono un preso sul volo. Sì. Qui lascio a loro due la cosa. E no, nel senso che all'epoca il ruolismo era più visto come se vogliamo una idea del giocare a uso un termine proibito, immersione, giocare immerso era proprio giocare più duro, ok? Come diceva appunto Stefano prima. Ehm, il problema è che non si è mai fatto uno, uno studio di, del comportamento del ruolismo, come invece, si è fatto accademicamente anche del bleed. Quindi, parlare di Bleed, ora abbiamo una documentazione tale da poterlo analizzare ehm, e riprodurre, se vogliamo. Come prima, 180 km orari, io l'ho fatto giocare centinaia di volte e ogni volta eh, ha successo. Non è perché è un gioco particolarmente bello, ma perché le meccaniche sono fatte per produrre del, del Bleed-In. Eh, mentre il rolismo avveniva in un'epoca in cui i giochi, neanche a livello di design, pensavano a come fare in modo che questo avvenga. Cioè, se avveniva era dal giocatore... Um, oggi, retrospettivamente, lo chiameremmo comunque bleed um, e probabilmente era un termine, diciamo, um, orale, eh, non c'era nessuno studio che diceva questo comportamento si chiama così. Ho oh, risposto? No? Live, cioè, non, quando facevo il time out, dicevo non sono stato io a fare correo per mio personale no, ma ci sta, ma ribadisco il fatto che non ci sia un termine per identificare quello che sperimentiamo non significa che questa cosa non esista, Assolutamente, il punto è che quando c'è un termine, le diamo un nome diventa qualcosa con cui possiamo relazionarci mi permetto di provare a interpretare quello che ha detto, E sostanzialmente il punto è, se è una parola di uso comune ma che tutti usano un po' a modo loro diventa, cioè fa la fine del divertimento dell'immersione, vuol dire talmente tante cose che non vuol più dire niente magari Io, Vabbè, insomma, no. Vabbè. Insomma, comunque il punto comunque è per dire bleed probabilmente significa quello che tu intendevi all'epoca con ruolismo quello con cui alcune persone intendevano con ruolismo bleed lo posso usare con te come termine e sappiamo entrambi di cosa stiamo parlando ne possiamo parlare con un terzo che non ci conosce quel terzo se lo conosce sa di cosa stiamo parlando se parliamo di divertimento ti posso dire che mi diverto a guardare Schlinderslist perché che cosa vuol dire? Non sono uno sporco gerarca nazista, semplicemente vuol dire che quel film, tragico, drammatico, eccetera, con una nota di speranza comunque sepolta qua e là, mi ha comunicato qualcosa. È stato divertente? Come faccio a spiegarti che è stato divertente? Questa è un'altra talk. Due cose, due cose importanti da aggiungere in merito sono, sicuramente ci sono delle tecniche di debriefing che sì. fanno anche questo, quindi ti aiutano... Ad allontanarti dal, dal personaggio anche dicendo quello che è stato fatto all'interno del gioco non l'ho fatto io l'ha fatto quella cosa che stavo interpretando non ero io era quella cosa che stavo interpretando che non è un distanziarsi a livello di responsabilità ma è un spostare il personaggio da sé la seconda cosa è che ci sarebbe da parlare per ore di tutti i modelli psicologici che si potrebbe analizzare e eh, che bisognerebbe integrare in un modello scientifico di Bleed. È difficile al momento perché c'è pochissima eh, ricerca dal lato più scientifico del, del termine, perché solitamente si usano altri termini e c'è un altro linguaggio condiviso nel, nell'ambiente accademico. E quindi, eh, se vogliamo, si può parlare di empatia ma anche lì andrebbe contestualizzata, si può parlare di paradigmi eh, a task multipli, si potrebbe parlare di percezione emotiva e reappraisal delle emozioni, si potrebbe parlare di vicarietà, che viene citata anche nel mondo videoludico ed è uno degli elementi che si ricercano nel interpretare un avatar, eh, si potrebbe parlare di contagio emotivo, si potrebbe parlare di eh, come gli scrittori, ad esempio, vivono i personaggi nello scrivere i propri romanzi. Insomma, capite che c'è un background da decostruire infinito e si potrebbe andare avanti a parlare per giorni. Ma non abbiamo il tempo, farebbe, purtroppo. Lets... Anzi, credo che abbiamo esaurito. Purtroppo abbiamo finito il tempo, quindi. Questa vuole talk. Chiunque voglia sapere le questioni personali di Ruggero può aspettarlo fuori. Preparatevi! L'idea è fare altre conferenze poi più avanti trattando oh, più nello specifico la sicurezza nei giochi, la sicurezza emotiva, cosa significa e questo era un po' l'argomento da cui partire, poi vi indottrineremo nel eh, tempo eh, Parolone, parolone, eh, madonna L'idea era una, una talk un po' divulgativa, se vogliamo anche semplice per, far, per buttare lì il termine in modo che adesso avete un nome... Ah, a cui, da usare per questa cosa a cui riferirvi speriamo di non essere stati troppo mari accademici io ho sempre buona di questa cosa il problema vostro peso, io se avete dubbi domande fermateci ovunque non ci sono facile da riconoscere quindi <ride> <ride> ehm... noi no e eh, gra parliamole gra eh? grazie per essere venuti grazie